Ciao, sono Jean Sette, uh, io sono una uh, donna transgender di Turchia, abito ad Ankara, il capitale di Turchia. Uh, lavoro qui come uh, lavoratrice di sesso, del sesso. Um, ho 32 anni, uh, lavoro, da, uh, lavoro da sola, abito da sola. Infatti non solo, perché ho due gatti a casa. Io mi sono trasferita ad Istanbul quando avevo eh, 16 anni per studiare eh, all'Università di Marmara eh, sulle, sci sulle scienze politiche e relazioni internazionali. Nell'università eh, dove studiavo eh, gli studenti facevano eh, le discriminazioni contro me e io, eh, avendo 17 anni, non, avevo, non sapevo eh, come spiegarmi, eh, come definirmi eh, nel senso di eh, orientale sessuale oppure identità di genere. Non, non sapevo niente su questi termini comunque ho deciso di eh, investigare di più e eh, io, eh, io ho deciso di eh, scrivere un articolo per l'università sulla resistenza di eh, Viale Ulker eh, a Taksim dove eh, le donne trans eh, lavoravano come lavoratrici del sesso. Posso dire che ho cominciato a fare attivismo in 2005, però non ero uh, una parte di un'associazione oppure un gruppo. Anche in 2005 erano totalmente solo tre associazioni. In 2006 eh, mi sono trasferita uh, in Italia eh, come eh, studente Erasmus, lì eh, ho, ho conosciuto Archie Gay perché eh, stavo a Forlì, quindi Bologna era molto vicino eh, a Forlì e eh, potevo andare eh, a Bologna eh, per eh, vedere cosa fanno, <ride> come si fanno, eccetera. È stata un'esperienza per me perché era, una, era la prima volta che eh, avevo visto un'associazione eh, fondata eh, anni fa e anche lavoravo eh, professionalmente. Sono stata in Italia per un anno e dopo eh, sono ritornata eh, in Istanbul. Il governo dell'Istanbul eh, volevo chiudere l'Amda Istanbul Uh, sul, sulla base di uh, morale pubblico. Uh, dicevano che uh, l'Amda Istanbul come associazione era uh, contrava uh, la uh, famiglia tradizionale, quindi uh, danneggiava uh, il pubblico comunque erano i, i protesti. In 2009 sono andata ancora un'altra volta in Italia per fare la laurea magistrale e quando facevo la laurea magistrale ho deciso di eh, scrivere la mia tesi sull'attivismo queer eh, in Serbia. Quindi in 2000... Tra 2010 e 2011 sono stata eh, a Belgrado, poi <ride> sono ritornata a casa mia ad Adana in 2011. Perché la mia madre era molto malata e avevo anche problemi eh, finanziari. È stata un'esperienza di depressione per eh, un anno. In 2012 ho deciso di regruppare i LGBT ad Adana per fare uh, la uh, dimostrazioni, i protesti uh, anche uh, mostrazioni del film e altre attività uh, attività uh, sociale e poi uh, un'associazione transgender ad Ankara uh, mi ha offerto uh, una posizione di lavoro sulla loro associazione in 2014 in ottobre. Quindi mi sono trasferita ad Ankara per lavorare con, lavorare con loro. Uh, io facevo uh, la loro uh, relazione internazionale. Quando mi chiedevano se Cosa, cosa io, uh, io ero uh, la mia risposta era non lo so poi um, um, ho visto che essere uh, un maschio e no non essere uh, definirsi come un maschio omosessuale ha alcuni vantaggi uh, per trovare eh, partner sessuale, per trovare le, una persona che eh, mi ama, eccetera. Quindi avevo deciso in 2006 di definirmi come un maschio omosessuale. però leggendo eh, articoli accademici e eh, anche ascoltando uh, uh, alcuni, eh, alcune presentazioni dal uh, Judith Butler uh, e, e anche, e anche uh, leggendo gli uh, um, articoli nel uh, CAS GL. Uh, avevo deciso di uh, spiegarmi definirmi come Agender in 2010 in 2010 uh, era il tempo che avevo cominciato a scrivere gli articoli uh, per Chaos CL anche perché avevo uh, tantissime informazioni uh, avevo uh, abitavo in Serbia quindi avevo esperienze con loro eh, e potevo scrivere per eh, la comunità in Turchia. In 2014 io eh, ho deciso di definirmi come una donna trans e, e io ho cominciato ormoni eh, da sola senza eh, senza chiedere a nessuno, neanche un dottore, in 2015, in uh, maggio. E poi è, è stato un catastrofe, <ride> perché ho, <ride> ho preso gli ormoni, uh, come pensavo che eh, poteva essere utile per il mio corpo, però... Non è stato così, uh, però ho fatto, ho fatto ormoni per dieci mesi da sola. Uh, la, non, non era peggio, però era totalmente negativo, perché uh, contravo la discriminazione, contravo la violenza, contravo... Uh, atteggiamenti brutti nelle strade nelle, um, nei, nelle aree pubbliche uh, sempre la mia vita però quando uh, non, uh, non quando uh, ho fatto il coming out come donna transgender però quando ho cominciato a fare uh, la depilazione laser um, è, com è cominciato anche alcune differenze eh, con, eh, con il mio eh, viso, e con gli ormoni, con il mio corpo, eccetera, eccetera. E in quel tempo di transizione eh, io non mi, eh, um, come si dire? Non mi presentavo come una donna. Eh, nei tutti i giorni. Uh, mi presentavo uh, molto femminile, però ancora uh, non era possibile uh, definirmi come, un, come una donna oppure come un, un maschio vedendomi. Quindi la società, eh, senza avere potere di dec decidere chi sono, e quale genders, eh, quale se, qual sesso eh, eh, io eh, faccio parte di eh, erano, eh, erano molto eh, violente alcuni tempi, eh, sono stata picchiata. quindi questo, questo periodo breve di transizione è stato molto uh, negativo okay. però adesso non è uh, non è così negativo ci sono ancora alcune persone che, che mi vede e pensano che ah ok questa è una trasvestita non si dicono transgender qui <ride> uh, è una trasvestita sono perver pervertite sono infatti maschi, ma, sono infatti maschi, hanno il penis, non hanno la vagina, eccetera, eccetera. Quindi si vedono, eh, mi vedono così alcune volte, però in tante volte durante il giorno eh, non contro eh, tantissime reazioni negative adesso. Uh, perché adesso possono decidere chi sono, perché vedono una donna, quindi eh, si sentono più tranquilla. non so perché, però è così qui. Il tempo più difficile era uh, il tempo uh, mentre passavo uh, dal maschio alla donna questo Periodo tra uh, 2015 e 2018, questi tre anni eh, erano più difficili. Perché secondo te era più difficile? Quindi eh, maschio omosessuale, no, donna transgender no, ma tra uno e l'altro è quella più difficile, più... ricevi più reazioni negative. Perché secondo te? perché la società è fondata tra maschio e donna, non c'è un altro uh, gender, non c'è un'altra definizione di, del sesso. Uh, la, la, la società non vuole lasciare eh, il potere che hanno sul sesso, sul gender eh, delle persone. E la stessa cosa eh, anche per eh, il governo, anche per lo Stato. Lo Stato eh, vuole eh, tutte le cittadine di rimanere eh, nel sesso, nel gender eh, come sono nata, no, nati, quindi penso che questa è la prima cosa che eh, crea questa situazione. E la seconda cosa è eh, la società in Turchia è molto uh, polarizzata quindi uh, la, la, gente, uh, la gente non ha uh, una vita molto tranquilla c'è un stato di guerra uh, in, in alcune parti della Turchia eh, per la causa di eh, pro problema, oppure questione di kurdi, eh, quindi tutte le minoranze, minoranze eh, controlla eh, no, eh, questa situazione di violenza, di discriminazioni, eh, di atteggiamenti negativi. E quando, hanno trovato, quando trovano un person, una persona che non, si, eh, non possono mettere eh, <coughs> uh, ne, nella lista dei maschi oppure nella lista delle donne, pens, crea un'opportunità uh, un per loro uh, di, di sentirsi più, in più potere. Eh, su sulle queste persone perché sono secondo loro eh, le persone che non, che, che non sono maschi oppure non sono do, solo le donne solo, le, solo i maschi però un, un gender un sesso altro. Eh, secondo loro secondo la società queste persone sono Molto più o meno di loro Quindi vogliono uh, fare una classificazione Una categori categorizzazione Dove si sentono in più potere della, Degli altri mm -hmm. Mm -hmm. Quindi La violenza uh, riesce più facile Quando um, quando hai un'esperienza di violenza è molto difficile la procedura. Devi andare eh, alla stazione poliz poliz di, di, di, di polizia, eh, devono uh, uh, trasferirti prima in ospedale per uh, tenere un rapporto medicale e poi ritorni alla st stazione poliziale e se non hai un avvocato presente nella stazione di, di polizia eh, il denuncio la procedura del denuncio eh, tiene quasi 4 o 5 ore e di solito eh, eh, incontrerai una violenza fisica eh, durante la notte. Quindi la la... il denuncio eh, per eh, 4-5 ore nella notte in... nella stazione di polizia non è una cosa molto buona. <ride> e... e di solito eh, non conosci l'aggressore, non hai nessuna informazione di queste persone se ha incontrato la violenza nella strada quindi, quindi se, io... tu, se tu non dici se tu non sai dire chi è l'aggressore la polizia non accetta la denuncia no accettano però devono fare l'investigazione è la loro responsabilità però non lo fanno non la fanno quindi eh, senza l'aggressore, senza eh, l'identità dell'aggressore, eh, il, caso, il, il caso non si muove eh, su. Quindi mi, eh, quando mi, mi, mi era picchiata in 2014 ad Adana, eh, erano otto ragazzi, giovani, però è stata eh, nel parco urbano e durante il Ramadan c'erano tantissime persone, tantissime famiglie lì, quando mi picchiavano loro, però la polizia non, eh, mi hanno detto che non riescono a identificarsi. Queste persone, quindi il caso è chiuso così, uh, e poi l'altra volta, un'altra volta, uh, mi sono picchiata uh, da un cliente uh, l'anno scorso in novembre <coughs> e mi ha picchiato nella strada. Perché io uh, lui è arrivato a casa mia e io quando ho visto che era un ubriaco eh, um, ho ritornato questa persona dal, eh, uh, dalla casa non, non ho accettato nella casa avendo un'esperienza di eh, essere buttata fuori dalla, uh, dalla mia casa prima io non ho uh, <coughs> non volevo uh, avere questa esperienza ancora un'altra volta quindi mi sono uh, uscita da casa, uh, parlando con lui e uh, spiegando perché non, non, non li accetto. E quando siamo arrivati uh, nel parcheggio del taxi, uh, dove volevo metterli in, dentro il taxi e mandar, mandarli via, uh, ha cominciato a uh, essere molto aggressivo. E mi ha picchiato eh, davanti eh, dei taxisti. Ho detto agli autisti di chiamare la polizia e quando eh, ho detto così lui è scappato. Però avevo eh, il suo numero di telefono eh, e anche altre informazioni. Però quando ero nella stazione di polizia eh, ho parlato con, eh, le, le, le, con le polizie, ho, ho chiesto se questa persona sarebbe uh, in, incarcerata e mi hanno detto no perché uh, di solito non si incarcerano uh, questi tipi di persone e lui s, uh, sa, uh, sapeva il mio indirizzo. Quindi ho deciso di eh, non, eh, non fare la, eh, il denuncio eh, ufficiale, uh, mm. mi sono ritornato a casa. Ho capito. In eh, tutte queste storie di violenza, eccetera, mm. Le istituzioni, la polizia, il comune, il governo, i servizi sociali, tutto quanto è una realtà vicina alle persone, alle vittime, in Turchia o no? Oppure parzialmente? No, definitivamente no. Non c'è un'altra risposta. Perché quando... Uh... <coughs> Uh, quando vai alla stazione poliz di polizia oppure quando chiami la polizia a casa oppure dove eh, contri eh, una violenza oppure discriminazione vengono oppure eh, ti prendono oh, sul serio però come vittime ti fanno anche sentire più vittimizzata ti accusano uh, ti chiedono cosa fai lì? Cosa facevi lì? Eh, perché a quest'ora eh, tu sei fuori dal casa e la notte, eccetera, eccetera. Tu lavori come una lav lavoratrice no, come una prostituta. Quindi eh, quando contri la violenza è parte del tuo lavoro, eccetera, eccetera. So. Tu da quanto tempo lavori come lavoratrice del sesso? Uh, la prima volta che ho fatto uh, la prostituzione era nel 2015 perché non guada guadagnavo bene dall'associazione eh, e dovevo lavorare come una prostituta però in quel tempo fino, alla, uh, fino al uh, novembre 2016 non facevo uh, il lavoro del sesso full time, facevo il lavoro del sesso uh, due giorni nella settimana oppure una settimana nel mese, nel mese, eccetera. Però in novembre 2016, quando sono licenziata, uh, non c'era un'altra uh, opportunità, non c'era un'alternativa. Quindi eh, mi sono eh, diventata eh, una lavoratrice del sesso per full time. Quindi tu sei stata obbligata, spinta, a diventare lavoratrice del sesso? Uh, no, non obbligata, perché quando dice obbligato oppure spinta si sente come qualcuno ha fatto, però non è così. Io dovevo lavorare per sostenere una vita e, e con, essendo una uh, donna trans uh, il lavoro del sesso uh, era l'unica cosa uh, accessible, accessibile, accessibile in quel tempo e ancora. Adesso faccio alcune, eh, alcune applicazioni per, uh, uh, per uh, lavoro, uh, però non mi ritornano. Quindi, non so quanto tempo continu continu con, uh, continuo così. <ride> però voglio lavorare in un lavoro in un ufficio uh, dove guadagno bene e dove mi. Pagano anche um, um, L'assicurazione sociale Perché adesso non ce l'ha non, non ce l'ho Certo Però possiamo forse dire anche per poco Se non c'è un'altra possibilità di lavoro Se ti rimane solo fare il lavoro E ci c'è del sesso Un po' sei obbligato a fare quello, no? Nel, nel sistema sì Esatto allora, secondo te in Turchia le lavoratrici del sesso sono più disposte, sono più vicine alla violenza rispetto ad altre persone LGBT oppure è tutto uguale per tutti? Mm, no, certamente le lavoratrici del sesso sono più vicine uh, alla violenza, sono più aperte, perché non, mm, non saprei mai. Eh, chi sarà il tuo cliente. E anche se lavori nelle strade, qualunque persona eh, eh, può appoggiarti e picchiarti oppure ucc ucciderti, non si sa. In tutta questa esperienza l'attivismo per te è stato utile a livello psicologico, a livello anche di superare la violenza, è stato un, un elemento, un pezzo importante per te nella tua vita? Mm, alcune volte sì, alcune volte no, perché uh, l'attivismo può essere anche Può sarà anche un, un, una, contribuzione, eh, da, una contribuzione per la tua depressione, perché senti tantissime esperienze, tantissime storie dalle altre persone e quando ascolti eh, queste esperienze, queste storie eh, non è possibile allontanarsi eh, emozionalmente eh, questa, da, da, da questa persona. Quindi si contribuisce di più alla depressione, all'emozione. Alla, alla e anche essendo attiv attivista in Turchia c'è uh, sempre, uh, è sempre una, una, una possibilità di uh, essere inca inca incarcerata uh, dal governo, non si sa mai. Mm -hmm. però Quindi... altre volte si sì, è molto eh, utile eh, almeno mi sento più normale facendo attivismo perché lavorando uh, nella industria del sesso uh, è quasi obbligato di allontanarsi dal, uh, dal leggere i libri dal, dalle attività sociali, dal teatro, dal cinema eccetera eccetera perché non c'è il tempo e eh, l'unica cosa che pensi eh, come fai la pubblicità è eh, anche guadagnare eh, i soldi abbastanza per sostenere la vita quindi l'attivismo per me eh, è un, una porta di uscire questa routine uh, ed avere un'altra un vita anche. Mm -hmm. Ultima domanda. Mm -hmm. Hai mai pensato di andare via dalla Turchia? Mm, quando ero giovane uh, pensavo, però adesso no. Questa è la domanda che mi chiedono, mi chiedono sempre, perché io, io ho studiato all'estero, conosco inglese, conosco tantissime persone che abitano in, uh, in, in Europa, in uh, Stati Uniti e altre altre parti del da, mondo e mi chiedono, mi chiedono sempre se voglio... Uh, andare via dalla Turchia, io dice sem dico sempre no, mm -hmm. perché questa è la mia casa e eh, fino, a, uh, fino a un tempo che non mi sento obbligata di andare via da questo paese, io voglio rimanere qui. Ok, i gatti come si chiamano? Günsel e Muharra. Ok, vuoi aggiungere qualcosa tu? No <ride> Basta italiano <ride> Ok, adesso allora fermo le registrazioni